nuovo video tutorial vi mostrò come realizzare questa maglietta che io ho deciso di chiamare maglia perla per quanto riguarda il filato ho usato il filato casba questa volta utilizzando il colore grigio perla e ho lavorato con l'uncinetto il numero 4 per poter realizzare questa maglia che è una taglia S però come potete vedere mi va larga io ho utilizzato 350 grammi di questo filato e lavorando come vi ho detto sempre con l'uncinetto il numero 4 in descrizione vi lascio il link al sito uncintando con i filati da cui potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori disponibili. Vi faccio vi dico già che sono tornati i colori disponibili: il colore del Tiffany, il colore del nero, il colore del bianco, il grigio perla. Quindi potete sbizzarrirvi a fare questa maglia come preferite. In realtà potreste usare anche due colori, magari facendo la parte sopra di un colore e la parte sotto di un altro colore. Per una taglia M vi consiglio 450 grammi, per una taglia L vi consiglio 550 grammi. Se la volete fare con naturalmente lunga come la mia o un po più lunga se volete fare le maniche più lunghe in quel caso vi dico già di aumentare di almeno di 50 o 100 grammi Allora per quanto riguarda la lavorazione sono tornata a lavorare a uh, una dei, delle tecniche che più mi piacciono Ossia fare prima i rettangoli che servono per creare le maniche sia avanti che indietro quindi due rettangoli e per creare i rettangoli Ho utilizzato un motivo un po più forato e particolare mentre per la parte sotto una volta realizzato questo per la parte sotto sempre lo stesso giro che comunque mi avvicino così lo vedete bene richiama il punto di sopra e ho lavorato così fino alla fine una volta fatto ciò si sì, sono andato a cucire le maniche cucendo le parti sotto e qui in avanti e qui in alto ma in alto ho lasciato aperto qui sulle braccia quindi ho cucito solo qui alla fine delle maniche e qui sull'altezza delle spalle stessa cosa da quest'altro lato ho poi rifinito tutto eh, con un giro di maglie alte alternate a catenella in modo tale da richiamare il giro qui, quindi sono andata a rifinire le maniche con lo stesso giro e anche la parte di sotto, come potete vedere io in questo momento me la sono messa sul davanti un po' um, all'interno uh, un po' perché l'ho fatta come vi ho detto larga, quindi mi piaceva dargli questo effetto uh, di moda come si porta adesso, che le magliette un po' più lunghe si tendono a mettere qua e lasciarle invece dietro uh, sciolte, libere come si suol dire, detto ciò!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 Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato caspa in questo colore grigio perla allora lavorerò con uncinetto il numero 4 e vi dico già che questa maglia viene realizzata realizzando due rettangoli che ci servono per poter realizzare le maniche la parte alta della manica nei rettangoli io andrò a montare per ogni rettangolo 147 catenelle i rettangoli devono fare le vostre maniche quindi a seconda di quanto volete fare lunghe le vostre maniche dovete mettere 8 catenelle in più rispetto a me le mie maniche misurano in totale circa um, eh, 95 cm però se voi volete fare le maniche più lunghe naturalmente dovete andare a mettere molte più catenelle La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 2, a cui va aggiunta alla fine una catenella in più e infatti io nelle mie maniche come vi ho detto monterò 147 catenelle quindi 146 che un multiplo di 2 a cui va aggiunta una catenella appunto per avere la lunghezza desiderata mentre in questo campione io ho montato 13 catenelle proprio per farvi vedere come andare a lavorare il nostro punto e andiamo a fare subito la... quindi andiamo a fare due catenelle che sono la prima maglia alta prendo il filo salto la prima delle 13 catenelle di base entro nella successiva e vado a fare una maglia alta Catenella di separazione, salto una catenella, vado nell'altra e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Questo è quello che dovremo ripetere per tutto il nostro gi primo giro, quindi catenella di separazione, si salta, una maglia alta, scusate, devo prendere il filo, Si salta una catenella di base. Si entra in successiva e si fa una maglia alta catenella di separazione. Ancora si salta una catenella. Si entra in successiva e si fa una maglia. Alta. Catenella di separazione e si va a concludere in questa maniera: si salta una catenella. Si entra successiva e si fa una maglia alta. Prendo il filo vado nell'ultima catenella e vado a fare un'altra maglia alta Quindi vedete nel primo giro io ho iniziato con due maglie alte Ho fatto tutto il giro con una catenella e una maglia alta e ho terminato il giro con due maglie alte Quindi giro la lavorazione e vado a fare il mio secondo giro Secondo giro vado a realizzare 3 catenelle che sono sossa prima maglia alta Prendo il filo, vado nel primo archetto di una catenella, quindi salto la maglia alta, entro nell'archetto e vado a fare due maglie alte, una e rientro due. E continuo così per tutto il secondo giro, quindi vado nell'archetto di una catenella, realizzo due maglie alte, una, due. Vado nell'archetto successivo e di nuovo due maglie alte, una, due. Archetto successivo di nuovo 2 maglie alte, una due. Vado nell'ultimo archetto e vado a fare di nuovo due maglie alte, una e due. Questo è quello che devo fare per tutto il secondo giro. Termino il secondo giro entrando nella terza catenella, eh, saltando l'ultima maglia alta, entrando nella seconda, quindi nella terza catenella e andando a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il secondo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il terzo giro. E andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, entro tra le due maglie alte fatte nel primo archetto. Vedete qui ho le due maglie alte. Entro tra le prime due vado a fare due maglie alte. Una e rientro due. Vado nelle due maglie alte dell'archetto successivo, quindi queste, entro tra le due e di nuovo da fare due maglie alte, una e due. E devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Quindi prendo il filo, vado dove ho le due maglie alte successive, entro tra le due maglie alte, quindi le due maglie alte inerenti a quelle che abbiamo fatto nell'archetto e vado a fare due maglie alte, una. 2 ancora vado nel tra le due maglie alte successive e tra le due maglie alte intendo sempre quelle fatte nell'archetto e vado a fare due maglie alte una e due. Quindi ancora vado nelle due maglie alte successive sempre quelle fatte nell'archetto entro tra le due vado a fare due maglie alte una e due. Termino il mio terzo giro andando a fare una maglia alta all'interno della terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta, ho terminato anche così il terzo giro, il quarto giro è uguale al terzo quindi andiamo a fare 3 catenelle: prendo il filo, vado tra le due maglie alte quelle sfatte tra le due maglie alte del giro precedente, quindi qui e vado a fare due maglie alte: una e due volendo invece di con di guardare sempre le righe sotto per vedere di star facendo bene potete saltare e contare anche in questa maniera saltate due maglie 1 e 2 entrate quindi tra la seconda e la terza e andate a fare le due maglie alte quindi una e due questo serve per volere se volete contare in questa maniera quindi saltiamo due maglie 1 e 2 entriamo tra la seconda e la terza e andiamo a fare due maglie alte una e due Così magari vi riesce più facile capire che dovete fare sempre queste due maglie alte tra le due maglie alte del giro precedente. Quindi saltiamo due maglie, entriamo tra la seconda e la terza e di nuovo andiamo a fare due maglie alte. Una, due. Di nuovo saltiamo due maglie, andiamo tra la seconda e la terza e andiamo a fare due maglie alte. Una e due. E terminiamo il quarto giro andando a fare una maglia alta all'interno della terza catenella. Quindi questo è il motivo che andremo a ripetere per tutta la nostra altezza perché vi ricordo che noi stiamo realizzando due rettangoli di cui io ho montato 147 catenelle per avere circa 95 cm di lunghezza e adesso dobbiamo sviluppare il nostro rettangolo in altezza per poter creare le maniche quindi lo scalfo e la parte centrale della manica. Io vi faccio rivedere un attimo adesso come andare a fare il primo giro visto che abbiamo una base diversa e andiamo a realizzare in questa maniera. Andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta prendiamo il filo andiamo tra la prima e la seconda maglia alta e realizziamo una maglia alta catenella di separazione saltiamo 2 maglie alte e andiamo a fare una maglia alta catenella di separazione saltiamo 2 maglie alte e ne a fare una maglia alta catenella di separazione, saltiamo due maglie alte e andiamo a fare una maglia alta. Catenella di separazione, saltiamo due maglie alte e andiamo a fare una maglia alta. Catenella di separazione, termineremo il giro, scusatemi. Saltando due maglie alte, andando tra eh, prima dell'ultima e andiamo a fare una maglia alta entriamo nella terza catenella e andiamo a realizzare una maglia alta, quindi abbiamo ricominciato a fare il nostro motivo, io vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo e semmai quando mi sono fermata a metà di un motivo per poter arrivare a poi a mettere i marcatori vi farò vedere come posizionare i marcatori, ricordate che i rettangoli da fare sono due, uno per il davanti e uno per il dietro e devono essere uguali. Dunque, ho terminato di lavorare i due rettangoli che vi ricordo mi servono per creare le mie eh, maniche e la parte centrale della maglia alta quindi diciamo le spalle ho lavorato il motivo per tre volte quindi primo motivo secondo motivo e terzo motivo e poi sono andata a mettere i marcatori per poter mettere i marcatori io sono andata a contarmi i miei quadretti qui e ho diviso in questa maniera ne ho messi 21 per la manica, quindi al ventunesimo ho messo il mio marcatore sia da questa parte che da quest'altra parte. Quindi ho contato i miei quadretti e ho messo il mio marcatore. E poi al centro ne ho lasciati i 27 naturalmente, sia avanti che dietro. Quindi mi raccomando, anche se voi dovete fare più giri, invece di andare a contare i quadretti, se voi vi trovate che dovete aumentare di due giri invece che fare come me, eh, fermarmi all'ultimo del nostro: ho sbagliato dunque io ho terminato i miei due rettangoli che mi servivano per creare le maniche la parte centrale alta della maglia ho ripetuto il motivo per tre volte 1, 2, 3, e poi sono andata a ripetere il primo giro del quarto motivo e per me come, come altezza ci siamo perché sono circa 14 centimetri a questo punto io sono andata a mettere i marcatori per mettere i marcatori sono andata a contarmi i miei quadratini e li ho divisi in questa maniera 21 per la manica quindi dall'esterno sono andata a contare i miei quadratini. Ne ho messi 21 al 21 ho messo il marcatore. Stessa cosa da quest'altra parte: ho contato 21 e al 21esimo, sia avanti che dietro, sono andata a mettere il mio marcatore, lasciando liberi al centro 27. Um, quadrati sia avanti che dietro 27 quadrati corrispondono ve lo faccio vedere subito a 40 centimetri voi sapete che io di circonferenza cioè solitamente faccio 80 cm quindi va benissimo avere i miei 40 in realtà sono quasi 41 cm liberi quindi mi raccomando per taglie più grandi mettete meno um, um, quadratini alle maniche e più al centro io direi che se avete messo le stesse catenelle mie al centro invece di 27 per una taglia M lasciate uh, circa sui um, 30 uh, quadratini però mi ricordate sempre che qui alle mani che dovete lasciare lo stesso numero di quadratini sia da questa parte che da quest'altra parte quindi non lo so potete mettere 18 quadratini quindi al diciottesimo mettere il vostro marcatore stessa cosa quest'altra parte un'altra cosa però per chi deve lavorare di più quindi non deve fare un altro motivo intero ma soltanto due uh, giri quindi finite non con la maglia alta e la catenella ma finite con i ventagli in questo caso andatevi a contare i ventagli per poter dividere è la stessa cosa non cambia niente quindi non vi spaventate se voi avete i ventagli e non i quadratini contate i ventagli e andate a dividere l'importante è che al centro voi mettiate i centimetri che vi servono e ricordate che anche nel caso dei ventagli di lasciare lo stesso numero di ventagli per una manica da quest'altra uguale a quest'altra lato detto ciò adesso noi continueremo il nostro motivo e vi faccio vedere appunto come continuarlo sotto io adesso naturalmente lavorerò soltanto um, i motivi con il, eh, con il ventaglio quindi non ripeterò più il mio motivo ma lavorerò solo giri di ventaglio in modo tale da avere la lavorazione bella, eh, bella chiusa per quanto riguarda il seno sotto al seno poi deciderò se riprendere la lavorazione ehm, uguale in alto o se invece lavorare sempre solo con i con i giri di ventagli fin diciamo alla pancia e poi invece in vita ai fianchi quindi alla fine della maglia ripetere il motivo di sopra questo deciderò un po durante la lavorazione ma naturalmente vi farò sapere se ho ripreso dopo quanti giri ho ripreso in modo che potrete poi farlo uguale a me però la cosa è che potete gestire come meglio credete quindi adesso io mi riaggancio in modo con i fili per farvi vedere poi come andare a lavorare qui sotto e poi una volta fatto la maglietta naturalmente vi dirò anche quanto sono andata a cucire sopra come sono andata a cucire sopra perché in realtà mi piacerebbe lasciare lo spacco qui in alto per avere la manica ancora più voluminosa e poi si andrà a cucire qui in basso sto per agganciarmi con il filo e io vi farò vedere subito dove vado ad agganciarmi come fare per passare da una parte all'altra quindi vedete qui ho il mio marcatore questa è la parte dietro e io mi vado ad agganciare con il mio filo dove ho il uh, archetto prima del di quello dove ho messo il mio marcatore e vado in questa maniera vado a fare il mio ventaglio quindi mi aggancio facendo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta e qui vado a fare una maglia alta nell'archetto dove ho il mio marcatore sul dietro una maglia alta nell'archetto sul davanti dove ho il marcatore sempre quindi così il mio ventaglio con due maglie alte questo mi servirà qui per avere maggior um, apertura per quando poi andrò a cucire qui e adesso quindi mi ritrovo dalla parte opposta e vado a lavorare normalmente quindi vado nell'archetto successivo e vado a fare le miei due maglie alte che sono il mio ventaglietto vado quindi nell'archetto successivo e di nuovo due maglie alte Continuo a lavorare così quindi fino ad arrivare al prossimo marcatore e di nuovo vi farò vedere come passare dalla parte avanti di nuovo alla parte dietro. Quindi continuo così e vi faccio vedere quando arriviamo al prossimo marcatore. Io questo marcatore nel frattempo lo posso già togliere e vado quindi a lavorare. Sono arrivata al secondo marcatore, quindi ho fatto le ultime due maglie alte vi faccio vedere di nuovo come passare dalla parte avanti alla parte dietro. Quindi prendo il filo, vado nell'archetto dove ho il mio 20, il mio marcatore vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, vado nell'archetto dove ho la sul dietro, scusate, dove ho il marcatore e vado a fare un'altra maglia alta. Quindi posso togliere il mio marcatore e procedere con la lavorazione quindi andare nell'archetto successivo e di nuovo fare le mie due maglie alte una e due archetto successivo e di nuovo due maglie alte una e due e continuerò a lavorare così per terminare il giro vi farò vedere come si termina il giro e vi farò rivedere come continuare vi ricordo che io adesso continuerò sempre a lavorare questo giro quindi non seguirò più il motivo della parte superiore ma lavorerò sempre questo giro per avere la lavorazione più coprente sulla parte del seno poi vi dirò dove avrò ricominciato a lavorare il motivo non so se lo lavorerò con un motivo anche quando sono uno o due motivi quando sono all'altezza della vita o se invece continuerò a lavorare con un punto chiuso fino, diciamo, all'altezza dei fianchi e fare soltanto di nuovo il motivo nella parte finale, però vi farò sapere in questo caso quanto comunque ho lavo quanti giri ho fatto, quanti centimetri corrispondono in modo per farvi capire, darvi un'idea più precisa. Quindi continuo così, una volta che sto per terminare il giro vi faccio vedere come terminare e come iniziare. Allora, sto per terminare il giro, vado nell'ultimo ventaglietto a fare le mie due maglie alte, quindi una e due. Arrivo, vado dove ho la terza catenella che qui arriva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. E adesso vado a lavorare in questa maniera, vado tra le due maglie alte vado a fare una maglia bassissima e lavoro 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta rientro dentro un'altra maglia alta qui è dove ho le mie due maglie alte che ho fatto per unire la parte dietro dalla parte avanti quindi vado tra le due maglie alte di modo a fare due maglie alte una e due vado nelle due maglie alte successive entro tra le due maglie alte e di nuovo vado a fare due maglie alte quindi questo è il giro che andrò sempre a ripetere vado all'interno tra le due maglie alte e vado a fare due maglie alte in questa maniera e procederemo vi ricordo che io lavorerò con questo giro fino ad arrivare al sotto al seno allora, Ora io sono andata a ripetere il giro per 43 volte e l'ultimo ho ripetuto il giro quello con la maglia alta e la catenella perché volevo fare in modo che l'ultimo giro richiamasse il giro qui in alto quindi non ho rifatto il motivo ma sono andata a fare sempre lo stesso giro per 43 volte e l'ultimo giro ho fatto quello di maglia alta separata da una catenella per poter richiamare il giro qui in alto una volta fatto ciò sono andata a cucire le spalle in questa maniera sotto ho cucito per tutto la, la, la lunghezza quindi dall'esterno verso l'interno ho cucito per tutta la lunghezza mentre qui in alto sono andata a cucire in questa maniera ho cucito per tre dei miei um, quadrati quindi vedete dall'esterno Metto così così, vedete vede bene dall'esterno verso l'interno ho cucito per tre quadrati ho lasciato 17 poi quadrati liberi sia avanti che dietro e sono andata a cucire per altri quattro quadrati qui sulla spalla e naturalmente ho fatto la stessa cosa anche qui in alto in quest'altra manica, quindi cucendo tutto in fondo, mentre sopra ho cucito per i primi tre quadrati, ho lasciato 17 quadrati liberi e sono andata a cucire per altri quattro quadrati, in modo tale da cucire sopra le spalle, lasciare la manica qui libera e cucire qui in fondo. Adesso non devo fare altro che fare un piccolo bordino in, eh, qui alla manica, in modo tale da rendere omogenee le due maniche qui alla fine, quindi farò questo piccolo bordino sia da questa parte che quest'altra parte. Come bordino al polso, diciamo polso, ma in realtà è a fine manica, ho fatto semplicemente un giro di maglie alte separata da una catenella, in modo tale di avere anche questa parte uguale alla parte sotto e alla parte sopra della maglia. Quindi possiamo dire che la mia maglia è terminata.